mezzo pieno. Ero col cellulare in mano, gli occhi fissi sull'ultimo messaggio in memoria. Erano poche le parole. Stasera pizza in città alta, devo parlarti. Il mittente, Davide. Decisi di darmi una mossa. Già da troppo tempo stavo con le mani in mano. Io Davide l'amavo, eravamo fidanzati da due anni, ma lui probabilmente non provava, nello stesso modo e con la stessa intensità, quel sentimento che avevo io nei suoi confronti, presi il cuore in mano e gli scrissi che l'avrei aspettato davanti alla pizzeria da Franco per le 20. Dovete sapere. E non sono una persona molto ottimista e in quel periodo ero solita vedere il bicchiere sempre mezzo vuoto, ma in effetti quando tua madre lavora sul marciapiede, tuo padre non è mai esistito. E tu vieni espulsa da scuola per aver spacciato cocaina e eh, non puoi che vederlo vuoto quel bicchiere. Tornando a Davide, lui era l'unica persona che io abbia mai amato veramente. Il tempo passava con estrema lentezza quel pomeriggio e l'unica cosa che alleggeriva appena l'attesa era ricordare i momenti passati insieme a lui in quei due anni. Mi ricordo di aver notato che mentre io non avevo mai smesso di manifestargli il mio amore, lui era sempre rimasto quasi indifferente e non si azzardava mai a fare un passo in più verso di me, verso quella sorta di intimità che caratterizza una coppia. Speravo, prima o poi, di avere la possibilità di parlargli a quattro occhi. E quella possibilità per chiarire il nostro rapporto si era presentata proprio allora, quella sera. Erano ormai le 19.37 e mi aggiungevo a uscire di casa quando, dopo una giornata piena di sole, incominciò a piovere. Quel cielo perso, colpo di lacrime, sembrava gravare sul mio capo come una spada di Damocle, eterna e pesante. Mi mise in cammino e quando lo vidi vicino alla sua mini cooper rossa davanti alla pizzeria che dava sulle mura, il mio cuore sopito con un sussulto, riprese a battere, a pulsare, a far rivivere il mio corpo, ucciso dalla tristezza. Era bellissimo. Quella sera i suoi occhi smeraldini, all'ultima aurora della sera, brillavano di una luce intensa, quasi soprannaturale. In fondo il mio amore mi portava ad adorarlo, a mistificarlo. Era un angelo caduto dal cielo, per me nient'altro che quello. Lo salutai e subito quella luce che avevo scorto solamente un attimo prima nei suoi occhi, lasciò il passo a due vacui occhi preoccupati. Marta, ascoltami, non voglio rendere tutto quello che sia stato fra noi una farsa, ma non potevo continuare a prenderti in giro, non riesco più a mandare avanti questa commedia. Io non posso ricambiarti e non so neanche se quello che tu chiami. Amore, sia veramente quello che dovrebbe essere, oppure sia solamente un modo che ti permette di scappare dalla realtà che vivi. Gli occhi dolenti mi si fecero umidi nel sentire quelle parole. Ciò che temevo fosse potesse accadere stava accadendo. Forse Davide aveva ragione. Quello che io chiamavo amore, probabilmente era solamente una sorta di paese delle meraviglie dove rifugiarmi quando la mia vita diventava insopportabile. Le sue parole mi colpirono nell'animo, gelando tutto ciò che ero, rendendo bolle ogni mia certezza. Mi sentivo ferita, attaccata e come tutte le bestie mi difesi urlando. E mentre urlavo... Un fiume di lacrime salate rigò a volte. volto. Allora è tutto qui Davide, sono stata una delle tante. Comunque hai ragione, non poteva andare avanti tra noi, siamo troppo diversi. Tu, il figlio di papà, io, la figlia di chissà chi, non potevo che essere uno straccio. Usa e getta per te, ma sai cosa ti dico? Tu eri solamente quel burattino con cui mi sono divertita a giocare. Non sei nient'altro che un puntino su un foglio bianco. Le parole uscivano con uno strano senso di liberazione dalla mia bocca e sputavo, sputavo tutti i rospi che nella mia vita avevo ingoiato con amara gola. Il tono della mia voce si era alzato. Mentre urlavo le ultime parole e lui a quel punto non poteva che esplodere, scagliando nuove frecce al mio cuore, ormai stretto in un sanguinoso assedio, ma tu Marta cosa cazzo vuoi dalla mia vita? Lui dirà di fare la vittima e io sono quella che spaccia quella che non ha un padre, che ha una madre che è in casa alle cinque di notte, dopo essere stata a letto con chissà quanti uomini, e eh, basta, non sei la prima vittima del mondo, aveva messo del tutto le staffe, non capiva quanto sangue sputassi per mantenere una vita pseudo normale. man mano a mano che discutevamo, Scorgevo una faccia di lui prima ignota e cominciavo a credere che forse Davide non era il principe azzurro come avevo creduto fino a quel triste momento. Alle sue parole seguì questa volta un silenzio devastante, carico di parole mai dette e come era apparso quella sera, similmente ad un angelo. Davide, lasciando alle sue spalle solamente il rombo del motore della sua auto. Fu la prima e l'ultima volta nella mia vita in cui un singolo istante divenne inesorabilmente eterno. Dieci minuti dopo. Davide, in auto, i piedi sull'acceleratore, fugge. Ma da chi? Da Marta o da se stesso? Non gli importa da chi scappa, vuole solamente mettere le ali alla sua mini per volare il più lontano possibile da Bergamo, Tocco i 200 km orari, poi, poi fu solo un'esplosione di luce. Sull'autostrada Milano-Venezia, quella sera vennero rinvenute le macerie in fiamme di un'auto, una Mini Cooper rossa. I pompieri si impiegarono un'ora ad azzettire il crepidio dell'incendio. Nessuno si accorse del cellulare e sul freddo asfalto, Illuminato dalla luce, continuava a suonare. Il suo squillo, incessante, intermittente, rimase a lungo nell'aria in cerca di qualcuno che lo udisse. La memoria era ormai piena e poche erano le parole dell'ultimo messaggio, stampate sullo schermo. Scusami per quello che ti ho detto prima. Non ci credo veramente, vorrei soltanto che tu ti lasciassi amare. Sì, perché io ti amo, tu amata. Io, Davide, l'avevo cominciato ad amare veramente solo dopo quella litigata. E solo allora incominciai a vedere il bicchiere. Mezzo pieno. E grazie all'interpretazione e alla lettura del usato Mario Bazzolaro, il eh, un bicchiere mezzo pieno di Davide Scaglione. Si viene a giudicare anche il consenso di questa partia, primo classificato alla quinta edizione del Premio Letterario Nazionale, sezione narrativa junior. Davide Scaglione.